Aida Espica tradita da Geppi, nuove rivelazioni dell'amante veridiana dei Moraes a pomeriggio 5. Aida Espica tradita dal fidanzato Geppi, l'amante veridiana dei Moraes, ex di uomini e donne, a pomeriggio 5. Si sono lasciati da settimane, ma la storia tra Aida Espica e Geppi continua a tenere banco. Soprattutto dopo che Veridiana de Moraes, ex del trono over di uomini e donne, ha rivelato di aver avuto una storia clandestina con l'imprenditore napoletano mentre la venezuelana era rinchiusa nella casa del grande fratello Vip. Veridiana è stata ospite di Barbara D'Urso a pomeriggio 5, nel salotto di Mediaset ha raccontato i dettagli della storia e svelato che Geppi l'ha allontanata, bloccandola addirittura sui social network. La De Moraes ha spiegato di non avere nulla contro Aida ma che è stata costretta a dire la verità perché Geppi si è preso gioco di lei. Le dichiarazioni di Veridiana su Suggetti, l'ex fidanzato di Aida Siamo stati insieme per tre anni ma la nostra è stata una storia tira e molla ha raccontato Veridiana De Moraes in tv La sua famiglia non mi ha mai accettata Dopo che ci eravamo lasciati la prima volta sono andata a Uomini e Donne ma poi ho abbandonato il programma per tornare con lui ha aggiunto la donna. La storia con Getty è poi finita di nuovo a marzo 2017 e durante l'estate il partenopeo ha conosciuto la Iespica a Ibiza. Quando Aida era nella casa lui mi ha cercato e mi ha chiesto di restare in silenzio ha puntualizzato Veridiana che, per amore di Geppi, ha pure lasciato il padre dei suoi tre figli. I due ex fidanzati sono quindi finiti a letto insieme e Geppi, secondo quanto ribadito da Veridiana, ha confidato alla Demoraes di ritornare da Aida solo ed esclusivamente per una questione di popolarità. Veridiana e Geppi non si sentono e non si vedono più. Veridiana non ha però approvato la decisione di Geppi e ha così deciso di votare il sacco pubblicamente, prima con un'intervista concessa al settimanale Vero, poi andando a pomeriggio 5. Oggi, come confidato dalla demo Moraes, Geppi ha bloccato la donna sui social network. Sempre determinato a non avere più nulla a che fare con Veridiana. Lui non mi vuole più né vedere né sentire ha assicurato l'ex di uomini e donne.